prossima ospite parla di sport e della sinergia con coordinamento Torino Pride. Sport qualcosa che io e Marco non, non è un'attività che non svolgiamo molto. Ringraziamo, abbiamo con noi la referente Wisp Torino, Paola Voltolina. Ciao a tutti e a tutte. Ciao Paola. Ciao Alessandro. Ciao. ciao, ciao, ciao. Peccato, sì. peccato, lo so che la comunità LGBT più eh, spesso non fa sport, ma è per quello che WISP ci sta lavorando. Perché noi dobbiamo far fare sport a tutti e a tutte. Ma verità, non è vero, io, ma io faccio pallavolo comunque, io allora, sì, no, devo sì. eh, che... dirlo. <ride> Guarda Paola, Paola, Paola. Veramente... ci provo, ma non vedo i risultati. Sei lo sport sono... del divano. Tu, Paola, è falso eh. quello che dici tu. Io sono il maggior rappresentante di come si coniugano i diritti e lo sport. Ecco. Vattene, eh, Alessandro, lo so, dopo questa <ride> lo so, Alessandro, lo so. Uh, senti Paola, grazie di esserci davvero. Eh, allora, con Paola che è un'amica una, un da tanto tempo, eh, insieme non solo, non solo Paola, naturalmente tutta la, eh, la WISP Torino e la WISP regionale eh, eh, sono vicine ai nostri temi e ai nostre, alle nostre battaglie da tantissimi anni tempo non solo la wisp come federazione diciamo sportiva eh, ma eh, con wisp abbiamo sempre avuto un rapporto diciamo forse più stretto perché l'impegno eh, anche dei wisp nazionale rispetto a tutto il, il sistema della non discriminazione all'interno della diciamo del mondo dello sport federato a wisp è sempre stato molto molto attivo e molto alto e nell'ultimo periodo Periodo, eh, ci sono state anche delle evoluzioni che io vorrei che Paola ci raccontasse. Nel senso che esattamente come Marco, che hai sentito prima, gioca a pallavolo, e per non fare sport, mm. Giuseppe Boncristiano se ne è andato a Madrid. Eh, <ride> eh, vorrei che tu ci raccontassi quali sono queste, queste novità, questi progetti che state facendo. Sì. Eh, allora WISP che è un ente di promozione sportiva si occupa e sport per tutti e ci vorrebbe anche per tutte alla fine della sigla eh, chiaramente ci occupiamo di far utilizzare lo sport come mezzo per l'inclusione eh, per l'inclusione per tutte e per tutti quindi siamo vicini al vostro programma e al programma di tante altre persone discriminate eh, il mondo LGBT è all'interno della nostra programmazione. Noi abbiamo un uh, settore che si chiama proprio Politiche di genere e diritti eh, e facciamo formazione. Facciamo formazione ai nostri istruttori e alle nostre istruttrici e col Comune di Torino abbiamo fatto anche formazione alle persone che si occupano dipendenti comunali degli impianti sportivi e non è stato sempre, sempre semplice. Prima ho visto christian e con lui abbiamo fatto questo grande lavoro insomma spesso abbiamo avuto problemi negli impianti sportivi a far accogliere soprattutto immaginiamo le persone transessuali inoltre come wisp abbiamo in tutti i moduli formativi ve l'ho detto questa parte obbligatoria per diventare un bravo istruttore una brava istruttrice che ne so, di pallavolo, ma anche di qualsiasi altra disciplina, bisogna passare anche eh, da tutta la parte anche di discriminati e di discriminate. Quindi anche le nuove cittadine, i nuovi cittadini, le persone con disabilità, insomma, tutto un mondo che non viene accolto e non si sente accolto e ha il proprio agio nello sport. Eh, è nato Wisp Friendly in piemonte eh, grazie appunto anche alla Presidente Patrizia Alfano e a tutto l'equipe di Wisp Torino e del Wisp Piemonte è un logo un distintivo ve l'ho messo lì dietro non so come farvelo vedere si vede eh, si vede ok eh, non è solamente un adesivo è un adesivo che noi diamo solamente in quegli impianti che hanno fatto la nostra formazione dove siamo sicuri che le persone sono accolte con i loro tempi, con i loro modi con la loro voglia di poter fare sport perché lo sport non è solo fare la partita di calcio o fare l'agonismo eh, ma è anche poter andare in una piscina a nuotare a fare nuoto libero tranquillamente e WISP è anche l'unico ente che ha fatto il tesseramento alias è un tesseramento mortante perché consente alle persone in transizione che hanno non hanno avuto il cambio di nome sui documenti. Di avere l'assicurazione forse sembra banale, ma chi va a fare sport o entra anche in una piscina solo per farsi due bracciate? Eh, se è Paola, ma sul documento c'è ancora scritto Paolo eh, e succede un infortunio, qualcosa non potrà mai avere un risarcimento. Grazie al testamento sì. alias. Eh, eh, questo è molto bello. Io vi consiglio magari di andare a vedere su qualsiasi sito della Wisp e anche su YouTube. C'è un video bellissimo fatto eh, dal Bax di Bologna, che è una squadra eh, LGBT e che ci ha aiutato a fare un video molto bello di promozione. Eh, e questa è una cosa importante perché consente alle persone eh, di fare attività motoria. E secondo noi, eh, fare attività motorie attraverso lo sport, attraverso il giusto parlare anche il linguaggio sessuato, tutte e tutti, eh, spiegare chi, eh, chi abbiamo davanti è essenziale ed è il grande lavoro, la grande sfida che stiamo facendo. Perché sì, lo sport eh, per me, che amo lo sport, io ho 58 anni da quando ne avevo sei che faccio sport, è la vita. ma nello sport c'è veramente anche il e le cose più becere vengono fuori e noi, come WISPA, cerchiamo di eliminarle. Allora, un eh, abbiamo un una, una domanda per te da parte dei nostri video ascoltatori che ci chiedono: Giovanni ci chiede, secondo lei c'è ancora tanta discriminazione nel mondo dello sport? Tantissima. Io sono una donna, qua dietro c'è la carta dei diritti delle donne, non ci sono donne ad alti poteri sportivi, eh, le persone vengono giudicate ancora, voi immaginate, al di là del calcio e del linguaggio del calcio, ma ovunque chi fa sport non può eh, quasi mai dire... Eh, che orientamento sessuale ha, perché verrebbe discriminato non potrebbe farlo dovrebbe smettere addirittura grandi campioni che hanno fatto poi coming out consigliano di farlo alla fine della loro carriera sportiva perché prima è eh, pericoloso nel vero senso della parola quindi c'è veramente tanta discriminazione ma perché lo sport dimostra quello che è la società sì, paola allora naturalmente sai bene che l'impegno di tutti e tutte noi è, è sempre molto attivo tu raccontavi prima della della questione alias per quanto riguarda il discorso dell'assicurazione e per quanto uh, sia importante l'impegno che voi pro, ci mettete comunque viviamo in un uh, in un contesto che è un contesto drammatico, allora oggi eh, probabilmente, purtroppo oggi abbiamo anche ricevuto questa notizia poco bella, ecco, diciamo degli incidenti di Alex Danardi, eh, però anche grazie a figure come la sua, che purtroppo ha avuto sì. un incidente, piuttosto che come Bebevio no? eh, e tutta l'attività che lei ha fatto rispetto alla sua, al suo fare coming out in qualche modo, eh, forse un pochino eh, hanno migliorato, il punto è eh, che così come ci siamo detti tante volte, i vertici eh, sono eh, ancora, eh, adesso non voglio usare termini offensivi, eh, ma siamo a livello di quasi Neanderthal, nel senso che eh, io non potrò mai dimenticarmi le parole del Presidente della Federazione gioco calcio eh, quando commentava eh, la nazionale italiana eh, femminile di calcio no cioè quelle robe lì sono incredibili se ci pensi oggi eh, con il lavoro peraltro che è stato fatto si può fare una domanda in questo senso dobbiamo sempre necessariamente aspettare che alcune persone vadano in pensione pensando che la pensione arrivi il prima possibile oppure si possono fare ancora delle cose eh, alessandro allora vabbè quella persona che ha dato per esempio delle donne come handicappate o che ha detto che a ballottelli gli bisognava tirare la banana perché era una scimmia eh, è stato rinnovato nel suo incarico Bene. Quindi, difficile, quindi difficile, tanto scandalo, ma poi i vertici sono quelli. È chiaro che adesso c'è il politicamente corretto, quindi stanno molto attenti. Però se poi gli facciamo le interviste, su Reporter è venuta fuori un'intervista dove, per esempio, nel, parlo del calcio perché è lo sport che più guardiamo tutte e tutti, eh, si dice che assolutamente no, non ci sono, non c'è nessun omosessuale. Eh, le lesbiche vanno già un po' meglio perché probabilmente essendo più mascoline giocano meglio a calcio, quindi siamo ancora proprio a questi livelli. Le persone, le persone difficilmente andranno in pensione. <ride> Ma bisognerà che tutti e tutte noi eh, non permettiamo più questo, bisogna, bisogna denunciare, la WISPA ha questo compito, denunciare, voi immaginate che ancora l'altro giorno c'è stata un'istruzione a una gara eh, di atletica e il premio femminile della stessa gara, degli stessi chilometri di corsa era inferiore confronto a quello degli uomini, eh, bisogna denunciare subito, perché proprio questo, cioè lo sport è un grande mezzo, eh, partiamo pure dal basso, non è vero che dobbiamo sempre buttare giù il vertice. Ci sono tante tanti enti di promozione sportiva, tante società sportive, tanti atleti e tante atlete che fanno tanto, ma è anche le persone che non vogliono avvicinarsi allo sport che devono fare, devono, devono denunciare che non si sentono a proprio a Io quando ho iniziato a collaborare con voi mi ricordo che tanti ragazzi, soprattutto, mi dicevano ho smesso di fare sport già alle medie, non mi sentivo a mio agio. Io chiamo lo sport e lo trovo una cosa pazzesca per il mio lavoro. Bisogna lottare e insegnare i più giovani perché allora io ho 58 anni, se parlo solo io e eh, parliamo solo noi lo stiamo facendo. Per questo che bisogna formare dai bambini in avanti. Ass assolutamente sì Paola. È... Ripeto, io come dicevamo ho iniziato quest'anno a giocare a pallavolo e eh, all'interno della squadra appunto c'è stato uno spirito di inclusione e di eh, approccio anche alla cultura delle differenze bellissimo quindi rinnovo per chi magari ha magari 30-40 anni e vuole rimettersi in gioco fare uno sport, soprattutto uno sport di squadra è secondo me una cosa bellissima quindi non abbiate paura non ci sono età per, per, per, per, per fare Sport e quindi andate bene, grazie, grazie, Paola. Grazie, Paola. Il, il lavoro è tanto e bisogna continuare a farlo cercando sempre più alleati possibili. Eh, quindi, insomma. Grazie per quello che fate, per quello che avete fatto fino adesso e quello che farete, soprattutto, perché il lavoro è lungo, non, non potete tirarvi indietro. E Patrizia, eh, no. Patrizia che oggi è la presidente regionale di Wisp, eh, sa bene. E che e ci quanto, sta guardando. Eh. Lo so, l'ho vista, l'ho vista, so bene, sa bene quanto lavoro eh, ci sia ancora da fare. Eh, quindi, grazie mille, Paola. Ciao Paola. Grazie, grazie a voi. Grazie, Un bacio e buon Pride. Buon Pride anche a te. Ciao.